Salve raga, prima di guardare il video iscrivetevi, premete la campanella e cliccate sul pulsante ricevi notifiche. Oh mio dio! Maledizione! Leggete molto arrabbiato. Vediamo cosa farà. Farà una delle sue? In questo caso dovrò diventare una grande scimmia. Oh mio dio! What? No! Sarà molto complicato sconfiggerlo adesso. Oh. Non può essere! Ah, ecco Vegeta, grande scimmia! Lo sconfiggeremo pure, Trent! Con la potenza di un Super Saiyan di secondo livello? Ti vuoi mettere? Potere per 10: la trasformazione di Vegeta. Sconfiggiamo! Dobbiamo stare molto, molto cauti. Allora, qua ci viene detto eh, le, delle spiegazioni. E quando lo colpiamo e finisce questa barra, lui si stancherà. Poi possiamo anche prenderlo dalla coda. Vai, l'abbiamo fatto cadere, raga. L'abbiamo fatto cadere. Dobbiamo colpire la sua coda. Il suo punto debole ah, è quello. Ah! Sta buttando la meglio lui? Oh cavolo! Sì! Madonna mia! Troppo bello questo gioco, lo amo! Amo questo gioco! Gohan! On. Go on. Mi unirò! I'll go with you! Sì. Scappo perché mi ammazzo di sicuro! <ride> quello è sicuro! Came! Amena! Per 10! Guarda quanto gli abbiamo tolto! Guardate, raga! Super Saiyan di secondo livello sempre E adesso cannone dell'anima speciale E adesso possiamo ucciderti oh! Ce l'abbiamo fatta Gli abbiamo l'abbiamo reso prececo Ki'Zan Incredible Incredible Vegeta ritorna normale E adesso sono cavoli per Vegeta Abbiamo superato questo Questa grande sfida dei Saiyan Ho preso una Me lo merito E vai Orgoglio del principe Battaglia al limite Fenomenale. Wow I... I get it. I cut tail off. Prendi questo Orgoglioso principe Ma morire lo stesso Vegeta Ce la fai a sopportare Un Super Saiyan di secondo livello Ma neanche per sogno Cannone dell'anima speciale Ecco che Vegeta contrasta Le mie mosse Cannone dell'anima speciale L'abbiamo presa Stavolta sì! Ecco il co Vieni qua Vegeta Hai paura? Quante botte che gli stiamo dando quante di quelle botte raga Se lo merito Dopo tutto quello che ha fatto Furia del dio della distruzione E caro mio E adesso La sfera gentilità Non vuole morire Poi, avevo la vita al limite, ma lui si ostinava, però lo battiò, abbiamo quasi terminato la battaglia dei Saiyan. Ora possiamo vedere Vegeta, che ha chiamato la navicella per tornare. Non riuscirai a scappare, dice Creen. Oh mio dio, il mio personaggio dice di risparmiare di sparare la vita. cosa? La prossima volta io riuscirò a batterlo da solo grazie però ce l'abbiamo fatta la pergamina dell'eternità è stata corretta però mi chiedo perché è successa una cosa del genere? normalmente non è possibile che la storia muti così Forse c'è qualcuno che viaggia nel tempo come te, Trunks. Cambiamo. Ecco. Quello che avevo detto io. Bellissimo. Il Kaioshin del tempo, raga. Lei. È una donna. Wow, uh, bel lavoro. Ciao. Questa è del tempo. Il and and del tempo. Del tempo. È la del tempo. È una molto importante. È una persona molto importante. È una persona molto importante. È una persona molto importante. È una persona molto importante. È una persona Cadere sulla testa? ma come... Hai intenzione di chiedere scusa oppure no? Sei più presente di quanto uh, sei. Ehi, hey, aspetta un attimo. Come ho detto. Ti fidi di me. Oh, Carisci del tempo. Oh, accidenti. Carisci del tempo. Oh, mi dispiace. Sei il guardiere evocato da Shenron no? Io sono il Kaifin. Kai nice. you know? Sai, non sembra, non sembra. Ma è un pezzo in pezzo grosso nella gerarchia dell'universo. È un pezzo grosso, abbiamo ah, capito. Quell'uccello si chiama Toki, -toki. Friend, Toki, Toki È il mio miglior amico. Un uccello. Hai un concetto strano di mio amico. La battaglia è stata interessante, siete una buona squadra. Grazie, yeah, ma non è ancora finita. So, Dobbiamo scoprire do la cosa cause? di tutto. The, cosa. Che cosa sta se succedendo? Sembra che una strana coppia di agenti energetici stia messendo con Non so cosa pensi di dire Ma ho un brutto presentimento. Una coppia Time che viaggia nel duo. tempo di chi si tratta. Per prima cosa dobbiamo trovarle. Andiamoci do da fare. Ok raga, ci vediamo alla prossima e andiamo direttamente a Namek dove là ci sarà Freezer e Goku. Goku si trasformerà in Super Saiyan leggendario. Alla prossima con un altro e splendido video da Vegito Golden. Un ciao. One. Ciao.